Thank you. Buongiorno, sono Alberto Renzulli, geologo, docente di petrologia e petrografia dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, presso la Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate. Per UniURB sostenibile vi parlerò della sostenibilità dell'energia geotermica, una rinnovabile in crescita ma con una potenzialità che è ancora per lo più inespressa. L'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 trova pertanto un elevato potenziale di realizzazione nello sviluppo dell'energia geotermica, in particolare nella sua forma di utilizzo diretto del sottosuolo come semplice scambiatore di calore. Partendo dal concetto della sostenibilità energetica cercherò di analizzare eventuali problematiche e la necessità di integrare tutte le fonti rinnovabili. Poi eh, l'attenzione sarà focalizzata sulla peculiarità eh, dell'energia geotermica e la sua complementarietà eh, rispetto ad altre fonti rinnovabili mettendo anche in evidenza il ruolo eh, della professione del geologo per eh, la maggior eh, diffusione degli impianti con pompe di calore geotermico. Infine sarà anche fornito un consiglio di lettura sul tema trattato. Per sostenibilità energetica si intende... Il graduale abbandono delle fonti fossili, come il carbone, il petrolio, il gas, eh, a favore di quelle rinnovabili. Questo perché le fonti fossili, oltre ad essere caratterizzate da riserve e risorse non illimitate, producono emissioni in atmosfera di gas che alterano il clima, con tutte le conseguenze negative per la salvaguardia ambientale del pianeta Terra. Mentre, eh, come sappiamo, le fonti rinnovabili sono ad impatto ambientale eh, molto basso e eh, sono illimitate, cioè le condizioni eh, che permetteranno una transizione ecologica e garantiranno un futuro per eh, l'intera biosfera. L'energia è pertanto sostenibile quando... Uh, permette una programmazione del, del fabbisogno energetico della società, sia fabbisogno elettrico che termico, eh, che vada di pari passo con la salvaguardia del pianeta Terra e l'accesso all'energia per tutte le generazioni future. A fronte degli indubbi vantaggi per l'ambiente e le generazioni future, l'utilizzo delle fonti rinnovabili porta con sé anche dei potenziali problemi da risolvere, come i costi, la necessità di ampi spazi e la discontinuità della sorgente come il sole o il vento. La soluzione di queste problematiche che permetterà il migliore e necessario sviluppo delle rinnovabili è senz'altro da affidare alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica. Ma anche eh, importante è una politica a favore di tutte le fonti rinnovabili che punti alla loro complementarietà e che sfrutti la peculiarità di ciascuna di esse eh, questo sarà di fondamentale importanza per la sostenibilità energetica. Su questa eh, problematica si inserisce il tema eh, specifico di cui, vi sto, di, di cui vi parlerò, cioè il tema dell'energia geotermica. Infatti l'attenzione su questa fonte rinnovabile è di grande rilevanza nell'ambito dell'energia pulita e accessibile a tutti dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dal momento che si tratta di una fonte energetica meno conosciuta ma non per questo meno importante di rinnovabili come il solare termico, il fotovoltaico, l'eolico eh, o l'idroelettrico. È noto che per energia geotermica si intende il calore interno del pianeta Terra che può essere sfruttato per produrre elettricità o più semplicemente per produrre energia termica e eh, siccome la dinamica, che, eh, la dinamica della, della tettonica delle placche, del magmatismo, i sistemi idrogeologici hanno questi processi hanno una scala temporale di variazione dei milioni di anni l'energia geotermica è da considerare a tutti gli effetti una fonte rinnovabile e sostenibile. Rinnovabile perché sfrutta i continui cicli naturali endogeni ed esogeni della Terra in una eh, situazione pressoché stazionaria nel tempo e delle condizioni geologiche della crosta e del mantello. Sostenibile perché, a meno che non intervenga l'uomo a modificare sostanzialmente tale ciclicità di questi processi eh, geologici, le risorse geotermiche non saranno precluse alle generazioni future. È bene però ricordare che solo in particolari aree del nostro pianeta e quindi solo in alcuni paesi esistono delle condizioni geologiche nelle quali sono presenti nel sottosuolo i cosiddetti eh, fluidi geotermici molto caldi ad alta temperatura fino a 200-300 eh, c eh, che a pochi chilometri di profondità possono essere captati artificialmente e una volta portati in superficie con la loro espansione permettono il movimento eh, delle turbine e quindi la produzione di elettricità attraverso le centrali geotermoelettriche. In Italia, ad esempio, i più elevati flussi di calore sono presenti nelle regioni del, eh, versante, eh, del versante del Mar Tirreno e non è un caso che la scoperta di poter utilizzare questi fluidi geotermici molto caldi per produrre energia elettrica venne fatta in Toscana nel 1904 dal principe Piero Ginori Conti nell'area dell'attuale eh, Larderello in provincia di Grosseto eh, dove ora ci sono centrali geotermoelettriche che eh, hanno una potenza fino a quasi 1000 megawatt elettrici. Il 1904 unitamente al luogo, all'Arderello, viene pertanto ricordato a livello mondiale come l'anno di nascita della geotermia moderna. A differenza di altre fonti rinnovabili come il solare termico, il fotovoltaico, l'eolico o eh, l'idroelettrico, il sottosuolo, cioè la risorsa geotermica, non è, non è influenzato dalle condizioni meteorologiche. La geotermia quindi è l'unica tra le fonti rinnovabili a possedere la caratteristica di essere continua e questa sua peculiarità la rende complementare a tutte le altre rinnovabili. In assenza di anomalie termiche significative della crosta terrestre però la modalità di sfruttamento dell'energia geotermica applicabile a larga scala e pressoché in qualsiasi condizione geologiche eh, è quella di utilizzare il sottosuolo come serbatoio di calore dal momento che a pochi metri di profondità eh, esso non risente più dell'escursione termica giornaliera o stagionale e delle condizioni meteorologiche. Come si può infatti notare nell'immagine a sinistra, eh, già a partire da 10 metri di profondità nel sottosuolo, si esce dalla zona cosiddetta soggetta alla variazione di temperatura giornaliera o eh, stagionale e si entra eh, in una zona a temperatura pressoché costante, prima che inizi l'influenza eh, del cosiddetto gradiente geotermico, con un aumento di temperatura di eh, variabili, di alcune, decine di, gradi, eh, di alcune decine di gradi di centigradi per ogni eh, chilometro e comunque variabile da luogo a luogo. Ed è proprio la presenza in ogni caso del sottosuolo di questa zona a temperatura pressoché costante che permette alla eh, risorsa geotermica la sua declinazione come dire, più pertinente nella realizzazione dell'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 cioè eh, quell'obiettivo per un'energia pulita e accessibile a tutti. E come si può evincere invece dall'immagine a destra? Si possono mettere in opera, eh, in fori di piccolo diametro, 18-20 cm e fino a 200, circa 200, fino a 200 metri di profondità delle sonde scambiatrici di calore in polietilene eh, ad alta resistenza e queste sonde sigillate con delle malte cementizie impermeabili ed ecosostenibili sono opportunamente collegate ad una pompa di calore geotermica che eh, scambia appunto a calore con l'acqua che circola nella sonda stessa. Tale scambio produce eh, acqua che circola nella sonda e eh, genera una differenza di temperatura che anche se di pochi gradi permette di far funzionare la pompa di calore eh, geotermica per la climatizzazione di ambienti sulla base di una consolidata eh, tecnologia basata sui principi eh, fondamentali della termodinamica. Le pompe di calore geotermico possono in ogni caso usufruire per il loro funzionamento di energia elettrica prodotta da pannelli foto fotovoltaici rendendo così il sistema di climatizzazione completamente autosufficiente e con elevati coefficienti di eh, prestazioni cosiddetti COP. Ad esempio eh, per ogni kilowatt elettrico erogato per far funzionare la pompa di calore quest'ultima attraverso lo scambio termico continuo con il sottosuolo eh, può, permette il funzionamento dell'acqua che circola nella sonda e può produrre fino a 7 kilowatt di energia termica che potrà essere sfruttata per la climatizzazione di ambienti, per il riscaldamento d'inverno e per il raffrescamento d'estate. Questo, diciamo, è eh, da ottimizzare attraverso eh, pannelli eh, radianti eh, sotto pavimento o eh, ventilconvettori. Gli impianti di climatizzazione ehm, così eh, realizzati con pompe di calore geotermico a sistema chiuso di sonde rappresentano un esempio quindi virtuoso di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia elettrica e eh, un eh, esempio di elevata efficienza energetica utilizzando quindi semplicemente in maniera sostenibile lo scambio di calore col sottosuolo. Queste pompe eh, di calore geotermico hanno coefficienti di prestazione tra i più elevati in assoluto nel panorama delle tipologie delle pompe di calore e prestazioni energetiche di gran lunga più elevate eh, di quelle delle comuni pompe di calore aria-aria. Occorre in ogni caso ricordare che non esiste attualmente alcuna barriera tecnologica per utilizzare la risorsa eh, geotermica per questi scopi di climatizzazione e anche i costi di investimento eh, possono essere recuperati o attraverso i classici bonus eh, fiscali dedicati alle rinnovabili oltre al recupero dell'investimento negli anni a seguire dal momento che eh, non si pagherebbe più la bolletta del gas metano o di altri combustibili fossili. Le conoscenze dirette e indirette del sottosuolo permettono di calcolare anche i watt per metro lineare che si possono, come dire, estrarre dai differenti strati di rocce caratterizzate da variabili conducibilità termiche eh, ma che sono comunque sempre in grado di produrre uno scambio di calore attraverso le sonde eh, messe in opera. Sarà quindi pertanto il geologo eh, a svolgere tutti quegli studi necessari ad individuare eh, la reale resa energetica dello scambio termico col sottosuolo e che dipende dai minerali, dal tipo di porosità delle varie rocce e dalla presenza o meno nel sottosuolo di una eh, falda freatica e eh, la potenza in kilowatt che si può estrarre da una sonda eh, geotermica per metro lineare viene poi desunta in maniera precisa da eh, dei test di risposta termici attraverso opportuni eh, strumenti eh, subito dopo la realizzazione delle eh, sonde, eh, dopo la messa in opera delle sonde scambiatrici di calore. E possiamo dire che eh, la tutela anche del paesaggio può essere considerata il valore aggiunto dell'utilizzo diretto dell'energia geotermica dal momento che le sonde sono completamente ubicate nel sottosuolo e quindi non producono alcun impatto eh, visivo. Come eh, evidenziato dall'istogramma in alto eh, a sinistra, l'incremento degli utilizzi diretti da eh, fonte geotermica, intesi come energia termica derivante non solo dagli impianti con pompe di calore geotermico ma anche dallo sfruttamento di semplice acqua calda presente nel sottosuolo ha avuto nel mondo un notevole incremento negli ultimi 25 anni dal, fino, arrivando fino al, 2000, al 2020 a una, a una potenza installata di più di 100.000 eh, megawatt termici e eh, occorre dire che in questi utilizzi diretti eh, della risorsa geotermica vi sono anche eh, gli utilizzi industriali o ad esempio la produzione di energia termica per le serre o il teleriscaldamento di interi quartieri nelle città. Nelle, nelle città. E se ehm, focalizziamo l'attenzione ai soli impianti con pompa di calore eh, geotermico nel primo istogramma del, della figura a destra si può osservare come l'incremento sia stato davvero esponenziale dal 1995, eh, 1995 ad oggi. E data la loro eh, versatilità di utilizzo, dalla singola abitazione al condominio a centri commerciali e quindi in ogni caso qualsiasi eh, locale indoor, le pompe di calore geotermico hanno totalizzato nel 2020 una quantità di energia utilizzata eh, di circa 600.000 terajoule all'anno, che rappresenta ancora in ogni caso una quota parte molto piccola rispetto all'energia termica prodotta da altre fonti rinnovabili. Pertanto eh, è di fondamentale importanza promuovere la realizzazione di impianti con pompe di calore geotermico, portando all'attenzione degli opportuni livelli politici, livelli legislativi ed amministrativi, il pubblico e gli operatori in campo energetico, portare cioè una corretta conoscenza della risorsa geotermica e del suo grande potenziale di sviluppo, le sue tecnologie, le ricadute positive economiche, ambientali, sociali e quello di un, utili un utilizzo efficiente e sostenibile della, di questa fonte di energia rinnovabile. La geotermia nel campo di tutte le rinnovabili offre quindi soluzioni efficaci, sostenibili, resilienti per la produzione sia di elettricità che di eh, energia termica. E le sue basi si fondano sui principi della termodinamica, che eh, è considerata da, da Albert Einstein, dal famoso Albert Einstein come la sola teoria fisica di contenuto universale del quale lo scienziato aveva la certezza che non sarà mai sovvertita. Una considerazione, come dire, che da sola sembra costituire un'ottima garanzia per la sostenibilità dell'energia geotermica. Il mio messaggio finale di questa presentazione è pertanto che tutte le rinnovabili sono importanti per la transizione ecologica e il conseguimento del taglio del 55% delle emissioni, dell emissioni climaalteranti eh, entro il 2030. E nel perseguire questo obiettivo l'utilizzo diretto dell'energia geotermica ha un enorme potenziale di crescita perché eh, la stabilità della sorgente e la sua continuità nel, nell'erogazione rappresentano elementi fondamentali e di complementarietà per quell'indispensabile mix eh, di rinnovabili al quale si dovrà eh, arrivare per un'energia pulita e accessibile. Termino e saluto con un consiglio di lettura, parlando di geotermia non ho potuto infatti fare a meno di pensare al viaggio eh, al centro della terra, il famosissimo romanzo di avventura di Giulio Verne.